È consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo un pasto. Per favore siediti con la schiena comodamente retta, mani non incrociate, con i palmi aperti. Queste indicazioni ti prepareranno ad entrare in uno stato di alta ricettività e ottenere quindi massimi benefici dalle pratiche. Queste pratiche sono molto sicure, semplici e possono essere eseguite da chiunque. Le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età dai sette anni in su. Se porti gli occhiali durante le pratiche di yoga per favore rimuovili e tienili da parte. Siediti a gambe incrociate. Appoggia le mani sulle cosce con i palmi aperti e rivolti verso l'alto. Ascolta le indicazioni con attenzione prima di iniziare la pratica.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 uh Fai con calma. Fai con calma. Lentamente, molto lentamente, apri gli occhi. La gioia non è un avvenimento raro, non è un raggiungimento e neanche una conquista. Dovrebbe essere l'atmosfera naturale della tua vita. Quando rimani gioioso, la tua intera vita è una celebrazione.